eccoci alla parte diciamo clou del, de, della costruzione della tua palestra in casa che è quella appunto di posizionare i pannelli sullo scheletro che abbiamo appena finito nell'episodio 3 nelle riprese che vedrai del montaggio di questo episodio Sappi che il mio muro è diverso, io in realtà ho cercato di ottimizzare al meglio e di semplificarti il più possibile il lavoro anche con l'esperienza dell'ultimo pannello, oltre all'esperienza di tutte le palestre precedenti ma soprattutto dell'esperienza della creazione dell'ultimo, cioè fresco, fresco, appena fatto. Quindi ho stravolto alcune cose, per farti risultare il montaggio molto più semplice e avere fondamentalmente un muro più bello, anche più bello. Quindi ora non ti rimane che montare i due pannelli, il primo pannello sarà quello più vicino a terra quindi partendo dal basso. La prima cosa che ti consiglio è quello di rialzare il pannello da terra, quindi non montarlo direttamente a terra, questo perché? Perché Dopo, faresti un angolo cieco dietro il muro che è probabilmente quasi impossibile da pulire, cioè è un delirio. Mentre se tu lo alzi 5, 10, 7, 8 cm, potrai pulire e passare con quello, cosa, quello che ti pare, sotto, sotto il pannello direttamente e quindi ha risolto il problema. Pulizia. 1. 2. Se ti dovesse cadere qualcosa dietro il muro, casca a terra e quindi lo prendi subito. 3. 3 funzionale all'arrampicata perché comunque anche se noi abbiamo messo il primo, il primo foro e quindi le prime prese tu le monterai almeno a, a 12 cm da terra, quindi a 12 cm dal margine, se tu lo metti a terra sono 12 cm, 12 cm è così, quindi tu non ci avrai l'escursione del tallone per poter rilassare appunto la caviglia e cercare... A, e cercare poi di arrampicare in maniera più sciolta possibile il concetto del muro in casa è proprio lavorare soprattutto con un muro del genere lavorare sulla qualità oltre chiaramente è una conseguenza la, il miglioramento della tua condizione fisica è che tu potrai lavorare moltissimo sul gesto perché ce l'hai a casa ce l'hai lì fisso le prese sono quelle e potrai anche filmarti rivederti e poi volendo anche lavorare con me per rialzarlo la terra io ho usato dei monconi dei pezzetti di trave di avanzi a 7 cm e li ho posizionati proprio sui due travi perché lo montato su due travi se tu hai tre travi lo puoi mettere sui tre travi o se no se tu ti avanza un pezzo di trave così ovviamente lo spessore dai, dai 5 7 fino a 10 poi prendi in considerazione che alzarlo troppo è anche un non senso perché Prima cosa c'è il soffitto, che non so a che altezza ce l'hai, però voglio dire, se tu ti puoi permettere di andare in alto, ok, però è anche il discorso che se tu anche puoi farlo a 20 cm di altezza, però ricordati che dopo tu stai più in alto e avrai bisogno di metterti dei materassi più alti a terra, per cadere, con un muro radente a terra, con questa altezza che ti propongo io, in realtà tu potresti lavorare tranquillamente anche senza materassi ovviamente con dei lavori specifici. Oltre, oltre ai pezzetti di legno eh, comunque ti consiglio di utilizzare uno spessore che sia abbastanza rigido perché ci devi appoggiare sopra il pannello però appunto per essere comodo. Un altro consiglio che ti do è che per il montaggio dei pannelli ti conviene essere in due, se sei in tre hai risolto completamente tutti i problemi, in due te la cavi da solo è un po più complicato ma io ti spiego comunque quello da solo però ovviamente in due è molto più semplice, molto più veloce eppure anche più divertente. Un altro modo, se tu non hai pezzi di spessore rigido, puoi utilizzare due viti. Tu fai il segno dell'altezza che scegli da terra, sui travi con la matita, sul segno ci avviti, ci avviti in maniera... lo puoi mettere diciamo, parallela al terreno o se no un po' inclinata, ma poco verso l'alto. Okay? attenzione ovviamente la vite deve essere almeno di 5-6 mm di diametro e poi comunque devi stare attento che siccome ci appoggi i pannelli sopra si potrebbe comunque storcere quindi quella vite poi le butti. Le viti le metti su tutti e tre i pannelli la preparazione la preparazione tu prendi il pannello lo prendi sul fronte del pannello ovviamente quello che non ha i ragni e metti due viti in alto sugli spigoli, quindi estremo sinistro, estremo destro in alto, il pannello orizzontale. Come lo devi mettere? È 3 cm da sopra e 4 cm dal margine laterale. Ti fai il punto, ti fai il punto, boom, ci metti una vite, non arrivare fino a farla sbucare, ma la lasci inserita dentro puntata, ok? bene puntata bene che entri almeno per un centimetro da una parte boom dall'altra parte così ce l'hai già pronta tu prendi il pannello una volta che hai messo i due viti se non c'è la travetta non lo metti lo metti sopra le viti che hai messo sui travi o lo metti sopra diciamo il distanziatore quindi gli spessori e ti posizioni sul lato sinistro il pannello lo mandi ovviamente a battuta del, eh, dei travi e cerchi di mettere il pannello a filo sul trave di sinistra ok tocchi con la mano se a filo quantomeno l'angolo superiore per almeno 20 cm. intanto cerca di mettere a filo la parte superiore una volta che sta a filo la parte superiore la blocchi con la vite quindi vai dentro con la vite quindi ok quindi tu c'hai uno spigolo in alto a sinistra che è bloccato De anche questo la maggior parte del pannello ora si, si terrà quasi da solo quindi tu vai dall'altra parte ovviamente dall'altra parte constati che sta a filo anche dall'altra parte sta a filo se un millimetro non è un problema se è già mezzo centimetro comincia a essere un problema però cerca di metterlo a filo sempre lì sto discorso metti a filo lo spigolo in alto una volta che sta a filo spigolo in alto dovrebbe stare a filo tutto, almeno che non è messo il travestor però diciamo, non, è un, non è un enorme problema e avviti e mandi a, mandi a battuta anche quella vite lì poi passi al centro boh, e, e metti la vite al centro, ovviamente sempre a, più o meno a 3 cm dal bordo e le viti cerca di metterle sempre al centro del trave se tu hai pezzetti di legno sotto, in que questo è il momento opportuno proprio per levarli, perché comunque faranno un po' di fatica perché il pannello è inclinato, quindi andrà a, inc cioè andrà a incastrare un po'. Quindi tu che fai? Spico il pannello, spingi il pannello verso dietro, lo tieni a battuta sui travi e cerchi di scalzare il travet i travetti che hai messo sotto. Puoi usare anche un martello, però ovvio devi stare molto attento a non dare colpi secchi e forti perché se no, lì parte le schegge e ti, ti giochi i bordi dei pannelli. Se tu invece hai messo le viti sotto per il distanziare, le viti le lasci fino alla fine. La fine qual è? La fine è quella che consiglio io, è che per ogni trave metti 5 viti, quindi sono 15 viti a pannello. Le viti, ti ricordo che tutti i materiali li avevo elencati, nel, nel, nel primo episodio crea la tua palestra messa la prima fila in alto ora puoi avvitare la vite mediana la vite mediana la metti a, a 62 centimetri <ride> o a 61 centimetri ok quindi la metti proprio al centro 61 tutto a sinistra 61 centimetri tutto al centro e 61 centimetri boom tutto a destra, sempre sui travi ovviamente, dopodiché metti, metti l'ultima, cioè quella di, di, al basso, quella al basso stessa cosa, 4 cm dal bordo, dal laterale e 3 cm dal margine basso e metti la vite, sul quella di sinistra, poi a questo punto senza che arrivi a quella a destra puoi mettere direttamente quella a destra e ti metti in linea a parte, che lo vedi anche sotto il trave. Ecco, questa è un'altra cosa buona. Che tu lo puoi vedere il trave dove sta, è sempre lì, 3 cm dal centro del trave, prendi 3 cm di distanza verso l'altro e ci avvi il vitone, da lì passi a quella a destra, stessa cosa, 3-4, scusa, 3 cm da sotto e 4 dal bordo di destra, così, diciamo il pannello si tiene. Le altre viti supplementari servono per diminuire la flessibilità del trave, uno, e due anche il suono, per evitare quel rum bombo fastidioso, bom, bom, bom. Cioè a me, a me non mi piace, perché comunque quando scali, fai un caricamento, un bilanciamento, il piede va a sbattere, cioè fa troppo rumore, a me non piace che brutto stai scalando su un tamburo no? non mi piace secondo pannello preparazione del pannello ti metti una vite al centro a 61 cm al centro del pannello un'altra vite a destra 61 cm sempre il margine laterale quindi a destra da destra 4 cm e da sinistra 4 cm preimposti queste viti sempre avvitate almeno di un centimetro dentro senza farle sbucare se tu sei in tre persone è semplicissimo due persone alzano il pannello lo mettono sopra quell'altro lo mandano lo tengono spinto sul mh, sui travi e poi con, con una mano lo spingono e con l'altra vanno a fila del del trave il terzo, la terza persona va e avvita un altro metodo è quello per due persone. Il metodo per due persone è. Tu hai il primo pannello. Puoi mettere una bacchetta, ovviamente di legno. Io insegno, conviene sempre usare il multistrato. O prendere un, un trave, un travetto, però il problema del travetto è che dopo per avvitarlo, devi avere una vite troppo lunga. Quindi, dico, se tu hai il multistrato, una, una barra di multistrato da, da 10 centimetri almeno spessa 2-1 con quella barra tu che fai la incolli, la la viti metà sul primo pannello basso e l'altra metà la lasci sbordare in maniera tale che in due montate il pannello sopra lo mandi a battuta lo fate scorrere in basso e si tiene bloccato grazie a questa a questa lista che hai messo questa battuta ovviamente poi controlli Controllate che sta a filo, stessa cosa a viti. Se sei da solo, io ho utilizzato il metodo delle viti alla traditora. Perché? Perché quando tu metti il, eh, la barra eh, avvitata su quello di sotto, il margine è pochissimo. Manovrare un pannello <ride> che non hai presa, dal lato tu dovresti infilarlo tutto lì e farlo scorrere da solo non ce la fai perché svirgola cioè pende e esce dalla guida perché non ce la fai da solo quindi io che ho fatto ho messo io ho messo due viti perché ho due travi se no ti metti tre viti alla traditora sullo spigolo del pannello sottostante in quella maniera tu che fai col travi vai, ti punti sulla prima vite tutta di sinistra appoggiandoti anche sul pannello e poi piano piano boom fai scavalcare le altre viti e cerchi di metterlo sopra poi con una mano <ride> con la una mano lo tieni e con l'altra cerchi di tenere lì scegli te puoi fare sia a sinistra che a destra e poi vedi quella che ti trovi più comodo di vite metti ovviamente ricordati sempre di posizionare l'avvitatore ai piedi del primo pannello in maniera tale che tu una volta che hai preso il muro che hai che, che posizionato il pannello riesci a prendere l'avvitatore e avvitare perché se tu ti metti in una posizione e poi non c'è l'avvitatore devi, devi tirare giù il pannello non è semplice lo puoi anche un po' rialzare, se c'hai una scatola di cartone lo poggi sopra e fai un rialzo in maniera che dopo non devi chinarti e tenere con la mano tutto il pannello perché non ce la fai. Attenzione, non lo mettere troppo fuori perché tu non puoi tenere un pannello dal bordo, lo devi comunque tenere più o meno dal, con, la mano, con una mano al centro del pannello, ok? Quindi posizionatelo più verso il centro, il trapano, l'avvitatore, il trapano o l'avvitatore, quello che utilizzerai. Detto ciò basta, una volta che sei riuscito a mettere la fila hai fissato una vite, da lì ricomincia tutta la procedura, cioè lì avviti le tre viti e poi finisci tutto, tutto quanto e metti le altre, le, le altre viti rimanenti. Finito! Il muro è finito. Complimenti! Ora verrà la parte più divertente e anche più lunga perché il montaggio delle prese in realtà non finisce mai. Ed è quella la cosa più bella del muro d'arrampicata. È ecco, che non è che tu dici ora monto le prese, ho finito. No, perché le prese per fortuna si possono girare, smontare, pulire, invertire, compri quelle nuove, sono le nuove tendenze, sono le nuove scoperte, quelle che fanno più male, quelle che fanno meno male, poi ovviamente. Dipende dal tipo di lavoro che vuoi fare tu, cioè tu hai deciso che un giorno ti vuoi... Vabbè. Insomma, tu... di tutto questo ne parleremo al prossimo episodio, che è il... Il bordo, questo. questo è il bordo, ah con la mano. Che hai Il quattro è questo, il quinto ed ultimo episodio del episodio, Crea la tua palestra il montaggio delle prese, quali prese e come metterle. Alla prossima! Iscriviti al canale per rimanere aggiornati quando caricherò il video Ti conviene cliccare il tasto campanellina così ti arriverà il messaggino per avvisarti dell'uscita del video.